Ciao a tutti! Oggi prepareremo la zuppa di ceci e polpettine, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa, gli ingredienti sono macinato di carne, ceci lessati, pomodoro, spinaci, sale, basilico, prezzemolo, carote, dado vegetale, olio, scalogno, amido di mais, sale, pepe, uova, Parmigiano e pecorino. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo nel boccale il parmigiano e il pecorino. Ed il prezzemolo. Andiamo a tritare per 15 secondi a velocità 10. sul fondo del boccale, adesso andiamo a mettere il macinato. le uova, il sale e il pepe facciamo amalgamare per 20 secondi antiorario velocità 4 Il nostro composto è pronto adesso andremo a formare delle polpettine che andremo a passare nella maizena dopo aver preparato le polpettine e averle posizionate all'interno del cestello andiamole a mettere da parte e iniziamo a preparare la zuppa senza lavare il boccale andiamo a mettere la carota lo scalogno e tritiamo per 5 secondi a velocità 5 riuniamo sul fondo del boccale Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi, velocità 1. Adesso aggiungiamo un cucchiaino di dato bimbi, il pomodoro tagliato a pezzetti, gli spinaci, il sale. e il basilico i, i ceci e l'acqua facciamo cuocere Per 15 minuti 100 gradi, anti-orario, velocità 1. Adesso posizioniamo il cestello dove avevamo messo le nostre polpettine. e facciamo cuocere per 25 minuti 100 ⁇ antiorario velocità 1 la nostra ricetta è pronta Adesso andremo a trasferirla in una zuppiera. Per estrarre il cestello dal boccale utilizziamo il becco della spatola, lo andiamo a inserire e usciamo il cestello dal boccale. Zuppa di ceci con polpettine. Grazie e alla prossima ricetta.